Rieccomi qua, questa volta mh, realizzo un video perché Angelo mi ha chiesto nel gruppo, eh, o meglio nel canale Telegram, greco infinito, mi ha chiesto di spiegargli un po' meglio oh, mh, questo mio articolo che ho scritto tempo fa. ecco qua, QGIS come allineare le etichette delle ISO IPSE. A lui non riesce, quindi eh, farò un video. Qua in questo mio blog, no, non, as non ci sono video associati. Va bene. Vado ad a creare ora queste etichette. Cioè, il problema è quello di creare una linea ed etichettare solamente lungo la linea. E allora, andiamo in QGIS. Allora, ho caricato un DTM qualsiasi, ho tirato fuori le... Eh, le curve di livello e ora le etichettiamo quando vado ad etichettare le curve di livello si, si chiama output quando vado ad etichettare ecco qua eh, pa pa pa pa pa, vado ad etichettare eccoli qua, le mm, etichette vengono messe in cioè QGIS le organizza utilizzerà un suo criterio ma vedete le distribuisce lungo tutta tutta questa quest'area noi vogliamo lungo una linea quindi cosa facciamo creiamo un layer tipo lineare che io chiamo linea di tipo lineare Il sistema di difetto deve essere lo stesso eh, che sto utilizzando qua per le linee queste qua le curve di livello ed è il 32632 quindi vado a scegliere questo qua 32632 qua metto un id e, per esempio numerico e lo aggiungo ok e faccio ok ed ho creato la linea o meglio il layer ora traccio la linea per esempio da qua a qua do valore 1 e infio ok la linea è questa questa linea qua, non so se si vede cambiamo colore così facciamo vedere è rossa eccola qua, questa qua ora voglio che queste etichette siano lungo la linea e in particolare nel punto di intersezione ok? come si fa questo trucchetto? allora si va sempre sulle linee questo qua lo salvo e lo chiudo vado sulle curve di livello perché devo etichettare curva di livello, e vado qua nel tab eh, del posizionamento, scendo giù, e vado a utilizzare la geometria, questa qua che ho messo qua, è la stessa espressione, questa qua, che ho messo qua, questa qua, è la stessa identica, copiate ed incollate, L'unica cosa che bisogna stare attento è giocare sul valore del buffer, 20 metri. Ok? E siamo qua. Ok. Allora, per, se io volessi utilizzare 20 metri, io riesco a, riesco a vederlo a questa scala man mano che diminuisco i 20 metri eh, all'interno dei 20 metri il 20 non entra il, la scritta quindi o aumento la scritta per esempio 200 ok ma 200 ok con 200 riesco a vederla ma se questo quindi bisogna giocare con questi numeri qua quindi come vedi il tutto funziona poi se la linea questa linea rossa non la vuoi vedere la spegni, ed è fatta, quindi questa qua la vedi solo qua, è una questione di eh, giocarci, bisogna giocarci con questi valori qua, ok? Spero ti sia utile, ciao!